È giusto restare a casa, sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle, per il bene di tutti. Ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro, sembrerà quasi di toccarci, anche se solo virtualmente. Anche noi, che ci alleniamo sempre per superare i limiti, adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti, anche se distanti.